Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video oggi sto facendo questo video perché finalmente dopo tanta attesa mi è arrivato il pacco da 3d rap o, o meglio da speed max racing tanta attesa perché perché c'è dentro qualcosa che è stato realizzato appositamente per me o meglio lo potete acquistare sul sito che vi lascerò ovviamente qui sotto in descrizione però c'è da tenere perché sono tutti fatti a mano dunque io direi apriamolo dunque qui c'è quello che ci interessa veramente e adesso lo apriamo poi vediamo mi hanno mandato una maglietta che sicuramente non userò in pista, visto che è bianca. Però, però la userò. Poi, vabbè, gli adesivi. E adesso io direi che possiamo... Dove c***o ho messo il taglierino? Eccolo qui. Direi che possiamo arrivare... Che cavolo sta facendo? Ah, dunque, apriamo questa magnifica. Wow. Già è fighissimo È troppo figo cazzo. Wow. Intanto vi faccio vedere le palette C***o, tutta fibra di carbonio Odimento ah, Spettacolo, io direi soltanto una cosa, amici. Io direi che non ci resta altro che montarlo e fare i due giri, quindi ci vediamo in pista. cosa di allucinante perché comunque riesci a raggiungere tutti i tasti molto molto in fretta quindi credo che il mio feed sia più che positivo, vediamo faccio qualche giro, provo qualche altra pista, qualche altra vettura e vi dico... breve tra virgolente gameplay ho circa provato per un paio d'ore vi posso dire che ragazzi è uno dei migliori volanti che io abbia mai provato uh, questo, questo selettore del cambio al volante che è qualcosa di fantastico cioè veramente è, è allucinante, sentite che bel suono è, è fantastico basta, è fantastico non che io come avrete ben visto sia un nerd e infatti faccio cagare nei giochi virtuali faccio schifo dai Fa, sto facendo una sfida online sono 1600 no, 1500 sono lontanissimo sono a 3 secondi però eh, ciao amici comunque detto ciò io volevo Volevo ringraziare di cuore i ragazzi di 3 d Rap e Speedmax Racing che veramente sono stati tanto tanto tanto disponibili come, come vi ho già accennato a inizio video vi lascio qui sotto in descrizione tutte le informazioni, i vari link, il sito eh, che più ne ha più ne metta Vi lascio tutte le informazioni qui sotto quindi non dovete far altro che scorrere con la rotellina, scendere giù e vedere tutti i vari link vi saluto qui e nulla, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!